Ciao, sono Marco. Sono al termine di una corsetta fantastica in questo posto magnifico, vedi? Eh? E voglio fare un po' di formazione off-road insieme a te. Voglio darti uno strumento per poter usare la tua paura a tuo vantaggio. Ora tu dirai: ma come? Io con la paura subisco dei blocchi proprio, non riesco più a muovermi. Sono negativi per me, è negativa per me la paura. Bene. Allora tu devi sapere una cosa, il cervello, il nostro cervello nella sua grande complessità ragiona in maniera estremamente semplice, ovvero cerca di fuggire il dolore e ricerca il piacere, tutto questo si va per ripercuadere ovviamente nelle nostre scelte, se una scelta mi avvicina al piacere andrò verso quella scelta, se una scelta mi avvicina al dolore allora andrò via da quella, da quella scelta, quindi avremo un verso e un via da. Ora tu per vincere una paura puoi semplicemente sconfiggerla usando una paura più grande. Esattamente. E voglio farti un esempio, tanto per farla proprio semplice semplice. Prova ad immaginare che hai una condizione dentale o dontoiatrica per cui in questo momento dovresti andare dal dentista sai che ci devi andare ma magari faccio solo un esempio hai paura del dentista del rumore del trapano eh, sei proprio demotivato ad andare dal dentista eppure sai esattamente che dovresti andarci bene allora prova a metterla in questi termini prova ad immaginare da qui a cinque anni se non andrai dal dentista che cosa accadrà esattamente dovresti generare dentro di te una paura molto più forte che sarebbe praticamente legata al fatto di non andare dal dentista che cosa ne conseguirebbe di questo tuo mancato gesto o meglio di questa tua scelta in negativo che è una scelta comunque quella di non andare dal dentista o di lasciare le cose così come stanno magari da qui a 5 anni dovresti rifare tutta la bocca spendere molto di più e passare molto più tempo sulla sedia del dentista ecco è questo che intendo dire quando ti dico che si può vincere una paura usando una paura più grande quindi la paura diventa strumento efficace per poter eh, sbloccare altre paure e attenzione tutto questo poi può crescere di volta in volta nel senso che puoi usare una paura ancora più grande per vincere quell'altra paura questo è il grande potere che hanno le nostre paure cioè le nostre paure non sono delle nemiche, sono delle alleate sono delle amiche che ci aiutano a comprendere qual è il punto in cui noi dobbiamo ancora crescere il punto in cui dobbiamo ancora migliorarci la paura è uno strumento estremamente positivo e difatti è sempre stato così comunque fin dalla notte dei tempi se non avessimo provato delle paure non avremmo <ride> avuto la possibilità di sopravvivere fino ai tempi d'oggi ma senza allungarci troppo mi auguro che questo mio piccolo consiglio questa mia piccola pillola di formazione off road possa tornarti utile io cerco di terminare la mia bella passeggiata eh, e poi dedico le ultime energie per tornare a casa e infilarmi bene sotto la doccia. Ti saluto con un abbraccio, ciao!